Benvenuta qui in studio, Assessore. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, per una volta non parliamo di trasporti, ma parliamo di violenza contro le donne. Il fenomeno è in ascesa, abbiamo, stiamo ascoltando tante e tante voci. Addirittura quest'anno in Italia siamo arrivati all'inizio dell'anno a quasi 90 femminicidi. Ci sono state 8.856 donne vittime di violenza, 1.261 di stalking. E la città e la regione con il più alto tasso di questo fenomeno è proprio la Regione Lazio e il Comune di Roma. Qual è la sua opinione in merito, Assessore Linda Meleo? Sì, ecco, certamente questi sono atti che vanno assolutamente condannati e che non dovranno più ripetersi in futuro la violenza sulle donne è un qualcosa eh, inaccettabile in ogni epoca e soprattutto in quella attuale visto insomma, che parliamo tanto oh, di modernità parliamo quindi di una società che evolve sotto tanti profili tecnologico, eh, sociale, culturale però evidentemente manca un tassello importante che è quello della cultura anche verso la donna, verso il ruolo della donna, e verso la protezione eh, della donna, quindi eh, assolutamente noi eh, abbiamo ben chiaro che anche questa amministrazione deve intervenire su questi temi e lavorare per garantire la sicurezza a tutte le donne cittadine, a tutte le donne lavoratrici giorno e notte, quindi in qualsiasi fascia eh, della giornata, sia all'interno delle mura domestiche ma sia anche eh, all'esterno. Proprio per questo il Comune di Roma ha impegnato nella giornata di domani per, con una serie di iniziative, ricordo ad esempio quella delle 10 presso la Chiesa Consacrata di Santa Maria in Tempo e poi le 14 presso la Sara Rossa in Piazza del Campidoglio e altre iniziative poi si eseguiranno nel corso della giornata eh, in diverse parti de della città. A me però preme anche eh, ricordare eh, l'iniziativa del Municipio undicesimo eh, quindi zona Villa Bonelli, in cui ci diciamo, verrà una lineazione in rosso, mi ricordo di Sara di Petantone come purtroppo tutti sappiamo ucciso dall'ex fidanzato lo scorso maggio quindi alla Magliana che questo quindi sia un simbolo eh, di ricordo non soltanto di Sara ma di tutte le donne che sono state vittime eh, delle violenze per quanto riguarda poi il, il discorso della, come dire, dal punto di vista della mobilità io colgo anche l'occasione per ricordare a tutti che ad esempio oh, la protezione delle donne della mobilità passa anche attraverso quel servizio taxi eh, abbiamo infatti no, le nostre compagnie taxi che nel horario notturno, quindi alle 22 alle 6 del mattino, applicano innanzitutto degli sconti del 10% sulla tariffa riportata sul tassametro eh, per le donne che vanno da sole e hanno anche l'obbligo diciamo, di verificare che la donna rientri presso eh, la propria abitazione prima di lasciare eh, il, il luogo di destinazione. Quindi Ass questa è una piccola cosa, ma spero che eh, sia un passo per eh, promuovere questa, questa, questa, questa visione, che è una visione che tutti noi condividiamo, che tutta la Giunta, quindi mh, a seconda delle proprie competenze, porterà avanti con tutte le forze possibili. Ecco, Assessore Linda Meleo, eh, ecco, capire come mai c'è questa diciamo non accettazione da parte dell'uomo della fine di un rapporto la fine di un amore perché poi le storie sono quasi sempre le stesse si ripetono e, eh, e l'uomo che non accetta la fine di un rapporto non accetta la libertà della donna ecco mh, lei cosa ne pensa di questo che idea si è fatta e forse andrebbe combattuta sin da, da quando si è piccoli sui banchi di scuola con l'educazione al rispetto l'uno per l'altro assessore Linda Meleo. Assolutamente, io credo che questo sia un processo che è innanzitutto culturale è eh, chiaro che probabilmente alcuni schemi eh, di rapporti di forza tra uomo e donna purtroppo sono ancora in essere questo lo vediamo anche non soltanto sul fronte delle violenze, ripeto che al giorni d'oggi è un qualcosa di inconce totalmente inconcepibile, ma questo riflesso forse di questo schema lo vediamo anche nei rapporti di tutti i giorni molto spesso nei rapporti lavorativi eh, quindi nei rapporti di qualsiasi genere e eh, quindi è evidente che il processo di cambiamento nasce anche attraverso un'educazione che non va però uh, legata al singolo episodio, uh, succede purtroppo una, uh, una morte e quindi eh, eh, sensibilizziamo in questo modo l'opinione pubblica, no, le lezioni devono essere strutturate e devono arrivare sia appunto possibilmente da, dalle famiglie, quindi ne, nell'ambito in cui il, eh, i ragazzi e le ragazze crescono, ma sia anche dal, dalle scuole, perché il passaggio poi fondamentale ce l'abbiamo anche nel, nel corso di formazione eh, dei, dei ragazzi quindi eh, quello è un aspetto eh, fondamentale su cui abbiamo tra l'altro anche come amministrazione anche possibilità di eh, intervenire in maniera più, più concreta eh, quindi sì. il cambiamento deve essere in primis il, primi, il tipo culturale è un qualcosa quindi che deve essere accettato e che non può essere più eh, condivisibile ecco. Assolutamente sì, io ringrazio ringrazio di cuore l'assessore ai trasporti del Comune di Roma, Linda Ameleo, per essere stata con noi in diretta qui su Radio Roma Capitale. Grazie ancora. Grazie a tutti, buonasera.